Sapete che cos'è quel numerino lì ragazzi? È il numero di ore che ha la mia nuova moto da cross Zero Anzi in realtà zero uno avete visto perché l'abbiamo accesa prima a dieci minuti nel box Ma prima di parlare della moto e provarla seriamente andando a girare in pista Ma che facciamo? Non la inauguriamo? Non festeggiamo l'arrivo della moto nel nostro quartiere Il quartiere del park ragazzi Cioè dobbiamo far capire che è arrivato un, un nuovo elemento in famiglia E quindi abbiamo pensato ma facciamolo in vero stile cederna È tipo una, è una festa ragazzi, un carnevale Finalmente, il caro allegorico, salutiamo la plebe. Ah ragazzi, benvenuti in questo motovlog. Mi raccomando iscrivetevi al mio canale. Il principe Alboreto. Qua, Saluto dal plebe. Salve. Madonna mi è venuto di ragazzi. Oh, tanto c'è il vigile. C'è il vigile là va davanti. Vai tra. del traffico. Salutiamo l'ausiliario del traffico. Salutiamo. Ci passi, ci passi. La plebe, guardatemi Vado a accendere? Sì. Salutiamo il quartiere che è già partorito. Soddisfazione. Ah, il caro allegorico di santa Fortunata No, ma poca gente rispetto a prima. Tutto no, sommato. Infatti, abbiamo solo beccato l'orario che uscivano tutti da scuola, ma fa niente, ragazzi. Non, non ho detto una cosa. Io metterei mi piace per questo caro ragazzi, allegorico. Un laichino già solo per l'inizio di questo video. Cioè, il boreto si mette in imbarazzo per voi come se non lo facesse di solito. Ogni volta sta dicendo io il toto Cioè, la situazione quando sembra imbarazzante, diventa sempre sale, diventa sempre più imbarazzante con noi. Ah no, pazzesco, ragazzi, <ride> laichino. Iscrizione sono Andiamo a prenderle dai 65 di Dopo aver visto l'alboreto, questa intro storica, perché abbiamo fatto il giro del quartiere sul carro allegorico con l'alboreto, oggi speravo che l'alboreto venisse a girare con me in cross per provare la moto nuova invece come al solito va facato ragazzi. Niente comunque quest'anno i ragazzi di Usquarna hanno deciso di darmi in uso questa 2.5 FC 250 L'anno scorso ci aveva su un po' il rodaggio la moto quindi aveva qualche graffettino quest'anno proprio nuova di pacca ragazzi Ragazzi, questa è la mia nuova moto da cross con cui dovrò fare il backflip moto perché. Stiamo arrivando ragazzi. Per chi non l'avesse ancora riconosciuto siamo adorno oggi. E tra l'altro, novità, c'è anche la pista nuova qua adorno che non ho ancora provato, l'hanno cambiata forse un mesetto fa. Mi hanno detto che è ancora più veloce, salti sempre più grossi qua adorno, quindi perfetto. Però devo rodare la moto. Il meccanico di Squarl mi ha detto, guarda, prima mezz'ora magari non slimitare. Ovviamente scherzavo ragazzi, è di un turno successivo con la slimitata. Adesso entro in pista, faccio i primi giri che poi dobbiamo regolarla bene, settarla, che Robin mi aiuta a fare. Tutte le regolazioni Che lui è un super tecnico di queste cose Io invece di solito boh, Capisco niente quindi Tra l'altro ragazzi Ovviamente Primo giro Ovviamente si mette a piovere Grazie Grazie Grazie al cazzo Buongiorno Che strana che ha la moto lacrosse cross, non mi ricordavo che era così Faccio un giro per vedere com'è la pista È cambiata tantissimo la pista È proprio tanto diversa non so da che parte è il salto raga La cosa più brutta è quando rientro in pista così è che non vuoi stare in mezzo alle linee degli altri Ma non sai che linee fanno Dai yeghiko Dai passami per 65 Madonna ragazzi Quello lì va come una lippa E la madonna stai calmo no? Adesso vado via largo qua tranquillo Vado via largo anche qua Così faccio passare quelli dietro No, no, non c'è nessuno Adesso che ci penso Ero venuto proprio a metà ottobre La prima volta l'anno scorso ad Orno Quindi è un anno di motocross Qua c'è lo scrap adesso Ah, che è abbastanza lungo comunque E' eh, è diversissima la pista mm. so ancora capire bene le linee Però veramente fighe sembra Ok, questo è corto Oh, shit, che cazzo fa questo? Mamma mia, che arrugginimento che ho, ragazzi. Madonna, ma quanto fatica si faceva, ragazzi! Però, cazzo, che figata, è divertentissima sempre. Prego, vada! Scrappati... Ello, madonna, subito! I sassi nelle palle, però no, eh! C'è una sirena che suona e io quando sento le sirene che suonano mi ricordo una cosa che mi è successa la prima volta che sono venuto in pista. Non vogliamo ripeterla, vero? Ok. Ok bro! Ok bro! Mamma mia come cazzo entra! Bro! E le mie braccia sono già morte ragazzi! Ok, io esco, ciao ciao! Uh. Bro! Minchia che bello che andare in moto! Cazzo, non mi ricordavo che era così divertente! Oh. Scusa, è il gesto dell'alboreto inesperto! Un po' boomer qua eh! Un po' boomer! Lo sai Roby che prima di entrare era un po' titubante. Sai il timore del motocrossista? Okay, che no, no. quando vedi gli altri girare ti impaurisci Quando c'è quel timore lì tutti sul concordia whippano di solito <ride> Primo giro Ho imparato l'anno scorso, è esattamente un anno che sono... Oh! Oh! Salvata! Ah quindi non sono solo io il boomer qua eh Siamo in due <ride> Ora il buon Roby sta serrando un po' tutte le viti, contro controlliamo la moto E mi manda la parcella a fine anno e... Poi rientriamo magari in trenino perché, sai che cosa mi manca, Roby, di più di tutto? Il tassello Ah, ah guarda lì, i miei tasselloni Eccolo, il mio Roby Madonna Sono già lontanissimo e mi spara già le robe, ragazzi E a seguire le sue linee gli sto dietro raga porca troia ma che specchio porca trapia quello un altro via via via via no, no, no, no. no non dietro i quattro mezzo grazie no no via quella madonna madonna ma io perché ti devo mettere dietro un quattro e mezzo Se so che tanto mi spara in giro Che stanchezza uh. Madonna che spavento! Meno male che ti vengo un po' dietro perché mi svegli fuori un po'. È anche giusto che mi arrivano un po' di stecche già. Cioè subito, prendi tanto tan tanto tan, tan, nelle palle quando a terra. Comunque tra l'altro ragazzi, direi che ho anche migliorato un sacco il mio outfit. Che era stato criticato perché avevo un completo un po' old school di forn. Adesso invece forno mi ha fatto proprio i miei pantaloni. Ho sulla mia felpa ovviamente, quindi inizia a essere un po' più giusti. Nel frattempo ragazzi è uscito il sole anche Io da stamattina che uso mascherina specchiata Perché comunque questa mascherina qua ragazzi Si adatta veramente benissimo in qualsiasi condizione di luce mm. Le lenti Mi si muovono le lenti quando faccio cross Scrapino mm. No ho perso una lente, ho perso una lente a contatto nell'occhio ragazzi Praticamente è come se fossi ubriaco è troppo secco Ritorno a vederci Adesso vorrei fare un paio di swappate per bene, senza stancarmi troppo. Ecco, erano i bambinetti scalmati. Dai, chicco! Guarda che linea. Sto mettendo un po' a giocare con loro <ride> Lasciando stare il fatto che i mie braccia non esistono più ragazzi È stato bello tornare assolutamente in moto Tra l'altro incredibile Pensavo di aver perso molto più feeling Invece è rimasto Soprattutto la moto è la stessa Quindi si comporta uguale E anche i tasselli del Roby Me li ricordavo in un certo modo Ecco mi sono mancati un pochino Perché dicevo cazzo mi manca un po' Però poi quando me li ha tirati la prima volta Sono sempre loro Questo gelato, ragazzi, non si vede dall'alba dei tempi. Ragazzi, si è aperta ufficialmente con questo gelato. La stagione invernale del motocross, ragazzi. Cioè, sempre dico con calma. Dovevo provare la moto, perché ovviamente sapete, moto nuova, non è che posso andare direttamente a provare backflip. Quindi, adesso, obiettivo è backflip. Ragazzi, aspettatevelo: torna la serie backflip in moto, ufficiale.